pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati questa dodicesima domenica del tempo ordinario ci permette di ritornare alla lettura cursiva del vangelo secondo matteo e incontriamo subito un tema caldo cioè il non aver paura delle persecuzioni, delle incomprensioni e del rispetto umano. Entriamoci allora. Innanzitutto ci troviamo all'interno del decimo capitolo del Vangelo secondo Matteo, il cosiddetto discorso missionario. Gesù sta dando cioè istruzioni ai discepoli, dunque ai cristiani, sul modo di portare avanti la missione di evangelizzazione. E in modo molto concreto e realistico parla anche delle persecuzioni che si incontreranno nel corso del cammino. Quindi esorta a non aver paura. Anzitutto diamo uno sguardo veloce al tema della paura. Come sappiamo la paura è una delle emozioni fondamentali che di per sé serve a mettere in guardia e a preservare la vita da un pericolo o a sfornare energie nascoste per affrontare situazioni limite. Il problema è quando la paura fa da padrona, cioè quando non abbiamo imparato a gestirla. In tal caso, tante volte la paura ci paralizza o meglio ancora, ci fa correre fuori strada. Quante volte per paura si evitano quelle situazioni che sì, da una parte spaventano, ma dall'altra sarebbero proprio la cosa giusta da fare. E persino il demonio fa molta leva sulle nostre paure per ostacolarci nel compiere la volontà di Dio. Vediamo ora cosa ci dice Gesù nel Vangelo di oggi. Anzitutto Gesù ci dice non abbiate paura degli uomini poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Tocca subito, vedete, il vivo e ci dice di non aver paura degli uomini, non aver paura degli altri, non aver paura di ciò che gli altri ci possono fare. E penso che qui potremmo prendere a livello esistenziale un primo piccolo punto, cioè... Prendere contatto con le nostre paure, dargli un nome e nel dargli un nome anche valutare la reale portata di quella paura per trovare poi forza di affrontarla. Se una paura agisce nel buio e non ne prendo contatto, diciamo che continuerà a dominarmi come se io avessi un ladro in casa e lo lascio agire al buio. Il fatto di prenderne contatto, dare un nome a quella paura significa già in un certo senso ridurla, quindi valutarla. Perché io ho questa paura? Ma è così difficile, è così grave, è così grosso il problema? Quindi provare magari a pensare come la si vorrebbe affrontare diversamente e poi pian pianino provare a fare qualche passo concreto per affrontarla. Quindi Gesù ci esorta, non abbiate paura degli uomini e ci dice perché non aver paura. Perché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Cioè qui il Signore ci sta dicendo che alla fin fine tutto viene a galla. Al positivo verrà fuori se una persona ha amato il bene che ha fatto, se una persona era nel giusto ed è stata, per esempio, perseguitata ingiustamente, eh, quindi ha dovuto patire e soffrire, magari chiacchiere, offese, tradimenti. Quante volte i profeti e i santi lo hanno vissuto? Prima li hanno seppelliti, poi li hanno elogiati. Quindi ci dice non abbiate paura, tanto tutto verrà a galla nel bene, ma potremmo dire anche nel male, cioè tante volte le persone che fanno leva sulla violenza intimano il silenzio cercando di incutere timore, in modo tale che tutto rimanga nascosto. Ma il signore ci dice non abbiate paura tanto, potremmo dire prima o poi i nodi vengono al pettine, le cose vengono fuori. Se una persona è doppia, prima o poi emergerà. Se una persona non ama, prima o poi si capirà. Se una persona vive nell'ambiguo e nell'ingiustizia, Prima o poi si smaschererà. Allora ci dice, non abbiate paura degli uomini. E continua, quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce e quello che ascoltate all'orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. Cosa sta dicendo qui il Signore? Cosa che noi ascoltiamo nelle tenebre o all'orecchio? Potremmo dire che tutto ciò che è frutto della nostra relazione con Lui. Noi infatti viviamo la nostra relazione col Signore innanzitutto nell'intimità del cuore, nel segreto della nostra anima. Noi ascoltiamo la Sua parola che produce frutto in noi. Quindi qui il Signore ci sta dicendo ciò che è frutto della tua esperienza di me, ciò che tu comprendi nella tua interiorità, quel rapporto con me che tu coltivi in te, bene, non tenerlo per te. Quell'amore che sperimenti, quella luce di salvezza che cogli, quelle parole di verità che fai tu e che illuminano la tua storia, annunciale, trasmettile, portale agli altri. Dunque, anziché pensare a ciò che gli altri ci possono fare, pensare a ciò che noi possiamo donare. Allora potremmo dire, vedete, che dopo il prendere contatto con le proprie paure, qui abbiamo un primo grande rimedio che è non pensare a se stessi, all'autoconservazione di noi stessi, ma pensare a donarci e a donare bellezza agli altri, quindi il dono di sé. Tante paure si risolvono, tanto più smettiamo di pensare a noi stessi e pensiamo al bene di chi abbiamo davanti a noi. Questo vale a tutti i livelli. Pensate anche a livello di giustizia sociale. Se io mi ritrovo in situazioni dove persone commettono ingiustizie e mi minacciano intimandomi il silenzio, se io mi farò vincere dalla paura e tacerò, permetterò il dilagare dell'ingiustizia. Ma se io penserò al vero bene, alla salvezza di chi ho davanti e al bene di tante altre persone, in nome di Dio, per amore suo, non potrò tacere. E continua Gesù. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate piuttosto paura di colui che ha potere di far perire nella genna e l'anima e il corpo. Ecco, qui il Signore ci esorta a non ingigantire, potremmo dire, ciò che gli uomini ci possono fare. Altrimenti ne rimaniamo paralizzati. Ma tenere lo sguardo puntato sul Padre, qui richiama al timore di Dio, ad averne il giusto rispetto e a ricordare una cosa che il criterio di bontà di un'azione non è ciò che mi evita una sofferenza qua, ma è l'eternità, è la verità, quindi cercare il vero bene, non ciò che mi evita i problemi. E poi ancora Gesù dice, due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati, non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Possiamo dire che qui Gesù passa dal timore all'amore, dal rispetto, dal tenere il nostro sguardo puntato sul Padre all'immergerci nell'amore del Padre, nel sapere che la nostra vita è teneramente custodita nelle sue mani, che ha cura persino del più piccolo passerotto. Pensate quante migliaia o milioni di passerotti ci sono? Bene, neppure uno cade senza che il Padre lo voglia. E voi, dice Gesù, valete più di molti passeri. A questo punto possiamo dire che Gesù ci dà un secondo rimedio per la paura, che forse è il più grande, che è la fiducia. Sì, miei cari, vedete, un grande problema della paura è quella di sentirci soli, di non avere in noi le forze per affrontare quella situazione. In fondo si pensa che il grande rimedio alla paura sia il coraggio. In realtà il vero grande rimedio è la fiducia. Qualcuno diceva la paura bussò, la fede aprì e non trovò nessuno. Quindi il poggiare la nostra interiorità sul Padre, pregare, mettere le situazioni davanti a Dio che è più grande di ogni problema e di ogni paura, affidarci a Lui nelle nostre scelte sapendo che in Lui abbiamo forza per scegliere il bene, per fare la sua volontà. Infine Gesù conclude, perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio che nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anche io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. È una frase forte che sicuramente ci viene a scuotere un po' tutti quanti. Però guardate, noi la possiamo leggere soltanto come dovere o addirittura come moralismo, cioè... Io devo riconoscere Gesù perché sono cristiano, oppure allargare un po' la riflessione. Cioè, è vero, questa frase ci spinge al riconoscerlo davanti agli uomini, però soprattutto ci fa riflettere. Ma se io sono cristiano e non ho il coraggio di testimoniare Gesù, la domanda sorge spontanea. Perché se io conosco Gesù, che nel linguaggio biblico indica un'aver relazione con Lui, un rapporto di comunione con Lui, Va da sé che se io lo conosco, lo riconosco davanti agli uomini. Se io invece non lo riconosco davanti agli uomini, fino a che punto lo sto davvero conoscendo? Fino a che punto sto vivendo una relazione vera, profonda con Lui? Eh, le cose sono due. O davvero Gesù non l'ho incontrato e mi sono fermato ad una fede di tradizione, eh, ma senza un vero rapporto con Lui, o comunque non sto andando a fondo di questo rapporto. Ci sta che all'inizio io abbia qualche difficoltà in più, ma se davvero poi vado a fondo in questa relazione, se davvero la coltivo in modo autentico, in modo vero, va da sé che la bocca parlerà dalla pienezza del cuore. Non potrò tacere la bellezza dell'avere Cristo nella mia vita, del camminare con Lui, del seguire Lui, Dio fatto fattosi uomo che viene a darmi la grazia e mi insegna a vivere e ad amare da Dio. Chiediamo allora, miei cari, che davvero la relazione profonda con Gesù possa liberarci da ogni paura del rispetto umano, sapendo che ciò che conta è essere graditi a Dio, non agli uomini. Ricordarci che siamo segno e strumento anche per la conversione degli altri, che hanno bisogno della nostra testimonianza e delle nostre parole per arrivare a guardare a Lui, per scorgere un raggio di Lui. E chiediamogli soprattutto la gioia di testimoniare la bellezza del Vangelo senza farci imbavagliare la bocca da inutili paure e timori del giudizio degli altri. Ciò che conta è il giudizio di Dio, ciò che conta è essere graditi a Dio, ciò che conta è testimoniare l'amore di Dio, amando Lui e amandoci in Lui. Che il buon Dio vi benedica tutti.